Venditalia 2018, siamo allo stand di Barry Calbò, uno tra i più grandi produttori di cacao al mondo. Ci troviamo in compagnia di Alberto Begotti che è il responsabile vending Italia. Buongiorno Alberto. Buongiorno Fabio. Come mai voi vi trovate qui a Venditalia? Qual è l'offerta dedicata al popolo del vending? Ma prima ancora chi è Barry Calbò? Spiegamolo in 30 secondi a tutti 30. loro... Va benissimo, Barry Calebaut è l'azienda leader mondiale a livello, eh, diciamo, sui cinque continenti, lavora in, su cinque divisioni, azienda che fattura 7 miliardi di euro di fatturato, è l'azienda che a livello eh, industria dà la materia prima al 60% delle realtà italiane e mondiali. Per Bar e Calebau ci sono diverse divisioni, quattro in modo particolare, l'industria, il gourmet, il consumer e il vending. Io sono responsabile Italia della divisione vending e abbiamo deciso di... ma è da diverse edizioni, saranno dieci edizioni secondo me circa, che siamo regolarmente in fiera. Quest'anno abbiamo lanciato diversi concetti nuovi, diversi prodotti nuovi, in modo particolare legati un po' al mondo come gusto. Eh, l'ibrido tra il vending classico e il dessert Eureka in modo particolare abbiamo prodotti aromatizzati quest'anno abbiamo spinto con dei gusti un po' internazionali come il Macaron che è un biscotto, una bevanda con il gusto, che ricorda il gusto biscotto francese che si può provare in questa macchina un altro prodotto lo Speculus che è un biscotto belga aromatizzato cannella e anice Abbiamo un tè alla menta, abbiamo provato un prodotto decisamente estivo, visto la, il periodo giugno, che non è del più semplice per proporre le bevande calde, ed è il lemongrass, che è una bevanda al latte aromatizzata alla citronella. Ed è un prodotto decisamente rinfrescante. Qui abbiamo cercato di rendere uno stand un po' laboratorio. laboratorio, cosa vuol dire? Tutti i prodotti, abbiamo coinvolto i clienti a preparare i loro prodotti anche in una versione fredda miscelando appunto i nostri preparati con un po' di latte e un po' di due cubetti di ghiaccio per preparare delle creme, delle creme fredde. È stato diciamo, un, ottimo, un ottimo riscontro soprattutto dal punto di vista anche dello stand è un po' innovativo rispetto ai classici stand. è molto bello è davvero è molto mi bello. piaciuto, è stato insomma, ben apprezzato dai nostri, dai nostri clienti, dai nuovi clienti, consumatori che sono venuti qui. Abbiamo cercato anche di integrare una parte delle, delle decorazioni, appunto per cercare di far capire che i prodotti solubili si possono proporre in tanti modi, non solo legati al distributore automatico, dove questo distributore automatico comunque riesce anche a dispensare topping. Dunque, questo era il messaggio che volevamo lanciare e nello stesso tempo visto anche il, il gruppo bar e calebau ripeto 7 miliardi di euro di fatturato insomma tanta roba, tanta roba come si suol dire insomma è legato al mondo industria decorazioni gourmet abbiamo portato un po' di, eh, di novità anche qua da far assaggiare in concomitanza proprio con i prodotti solubili Alberto tu l'hai spiegata veramente benissimo ma tutto ciò che è gusto e olfatto è difficilmente trasferibile attraverso un microfono e una telecamera e dunque per chi è dall'altra parte e non è riuscito a passare al vostro stand qui a Venditalia c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Certo, allora. Ovviamente i nostri uffici su Milano, noi siamo un'azienda multinazionale, abbiamo uffici in tutta Europa, però per quanto riguarda il mercato Italia i nostri uffici a Milano a Barri Callebaut eh, lo trovate sul sito www.barricallebaut.com un'email un dove eventuali richieste possono essere legate ai loghi Vanauten e Caprimo, caprimo chiocciola, Barri trattino callebaut.com oppure vanauten eh, chiocciolabarri.callabout.com Che profumino che si sente qui allo stand, io, io non posso appunto anche in questo caso trasferirvi la sensazione che provo mentre ascolto lui e gli pongo il microfono per farvelo spiegare è qualcosa di delizioso davvero, grazie Alberto ah, Fabio, Grazie a te Fabio e ci vediamo presto Noi ci fermiamo giusto un attimo per mettere sotto, sotto il palato qualcosa di buono visto che ormai eh... si sentono adesso si sentono dal, dal pistacchio come il macaron pistacchio e mandorla al lemongrass che è molto diciamo Invasivo, ma piacevolmente Perché poi a gusto è ben bilanciato E allora accettiamo il tuo invito Fatto prima dell'intervista Noi nel frattempo vi invitiamo a restare Su venintv.it Perché abbiamo ancora tantissimo altro Da mostrarvi Non andate via E anche noi una bella cioccolata anche Calda e fredda